Sì, sì, sì. Ciao. Ciao, ciao, ciao. Marrakesh. Cazzo, non vedo l'ora. È uscito ieri a Luna. Ho cercato di non spoilerarmi niente, è stato difficilissimo. Ho visto solamente la copertina, fuori di testa. Mi aspetto tantissimo da questo disco qua. L'unica cosa che ho un pochino paura è che magari ci sia un po' di influenza di Elodie, dato che comunque sia stando insieme a una cantante, può portarlo sotto un certo punto di vista a correggere le linee sporche che a noi sporchi piace sentire, ok? Speriamo di no, speriamo che sia il vecchio duro di sempre, anche perché dopo Persona... È difficile fare meglio e in quest'anno si stanno rovinando un po' tutti Ma prima piccolo spazio pubblicitario cito Palude di scal. Vi lascio uno spezzone di video qua in questo momento Lo potete ritrovare qua sotto in descrizione il video Vengo da dove la mano si stringe per due fattori Per farle condoglianza o farle congratulazioni. Vengo da dove le mani impicciate non puoi lavarle Da dove le mani più sporche sono quelle da ammirare no, veniamo, giù, palazzoni d'ambalier sono... E non perdiamo altro tempo, ragazzi. Neanche la sigla, voglio andare a sentire il disco. Il boss delle cerimonie diceva che ero bello, ma mi sentivo furbo. Manda pure i nostri che ciuccio tutto il guscio. Sono al quinto platino e so che non è Sono al quinto platino e non sono ultimo. Metterti. Oddio, santo, oddio, santo. Raga è il disco dell'anno, cioè io do dopo sono al quinto platino e non sono ultimo, bellissimo. Si non fare il il destino cieco me C'è la differenza che tu Game sono che già l'ho Comunque questa qui deve essere una delle ultime tracce se già parla di Squid Game che è uscito adesso praticamente, Con tempi di produzione deve essere una degli ultimi pezzi che ha scritto. Da. Mamma mia raga, cioè questo qui è il marra di 10 di anni fa, cazzo. Cioè ci rivedo un marrakech in forma. Mamma mia. Noi e loro. Madonna. Siamo uguali noi e loro. Parca miseria. Raga, cioè già dall'intro puoi dire che questo è il disco. Questo è un disco, raga. Ho saltato la tracklist, andiamola a vedere un attimo. Mamma mia, raga, che caldo. Loro, Pagliaccio, Infinity Love, se qui mi ha messo la base di Infinity Love mi sento male, eh? Io, Crazy Love, Cosplayer, Dubbi, Laureado, Laureado, Laureado Norem, cazzo per dirlo, Fit Calcutta, Top, nel suo genere, Noi, Noi, Loro, Gli Altri, Skit, vedrai sarà di un film, anche se non, non so, sarà un monologo, Gli Altri, Giorni Stupidi, Nemesi, Fit Blanco, Top, nel suo, l'ultime due, non le dico per non farmi offendere sulla pronuncia, ovviamente Infinity Love Fit Gue Pechegno che parlerà sicuramente, lo sappiamo ormai. Ri ri riassumiamo: fighe champagne, soldi. Ok, vediamo pagliaccio, Madonna. Perché non ti butti? Però ti ne abusi, come tipo di facile. Asci il 10 Ma <ride> Che cazzo di risata era questi ti scegli le pod Cioè super serio In saldi ai Tutti quelli con cui fanno le foto E rendiamo assieme giorno i soldi, di Avete capito, sì. C'è l'imbarazzo della scelta, ma più che altro c'è l'imbarazzo. L'unico reato che faccio è rubare il King. King indiscus, raga. Ogni volta che esce Marrakesh, gli altri dovrebbero sotterrarsi. Ok. No, raga. Potrei sentirmi male. Potrei sentirmi male, questa qui è la canzone che. che andava quando andava alle Superiori, i primi amori, le prime esperienze, i primi casini. Questa roba qui mi butta fuori assurdo. Non, non so se riuscirò a sentirla, eh, vi dico la verità. Ok, le donne l'ha già detta, eh? Grande, cioè, pri prima roba per tutte le donne che ho avuto e che avrò. cioè non so se si vede minimamente sto sbucciando le cipolle io qua giù eh. vabbè questa qui è una roba mia cazzo! tanto che non piangevo su un pezzo madonna ragazzi madonna mamma mia mi è entrato un Marrakesh nell'occhio. Per dire bello io. molto bello sto ritornello. Mamma mia, Bello, bello, bello. Mamma mia raga Cioè lui veramente ha liriche della madonna Melodie fighissime Flow impeccabili Cioè si vede che è proprio un professionista Riassumiamo un attimo le ultime robe che ha detto Ti convinci che lo fai per gli altri Per la famiglia, per gli altri Ma in realtà lo fai solo per te stesso Una roba Come Walter White E poi dice una roba riguardante il fondo Esatto Non so se avete visto Snowpiercer Nel caso recuperatevelo Non vi dico il fumetto Però almeno neanche la serie di netflix ma almeno il film di questo treno che praticamente parla delle classi sociali Questo no? treno che rimane l'unica fonte di vita sulla terra più sei in fondo più sei messo di merda ok e lui l'ha riportato appunto nella vita reale <musica> Mamma mia marra, mamma mia marra cosa mi stai facendo Questo è il disco che non sapevo di volere Assolutamente Poi riguardando la copertina, la tracklist scusatemi Riesce comunque come ha fatto di là in persona a, a mettere un mood nel, nel disco Di non fare le robe a caso Al di là di Infinity Love, Crazy Love Comunque sia parla di Da quello che ho capito di popolazione no? Di persone, di, di, di gente Io, loro, gli altri Noi, scusa, noi gli altri Noi loro gli altri Poi c'è loro, noi, gli altri Comunque li, li suddivide mi, mi sta raccontando una situazione Facendo degli esempi mol, Molto, molto belli con la mia natura Strano che non fa le parlate in fondo Tipo mi hanno detto che nella vita potevo avere tutto E allora ho deciso di prendere tutto una roba del genere È da Marra Mamma mia, raga Allora, produzioni fuori di testa Anche quelle lì Veramente è, è proprio Se devo dare un aggettivo a questo disco Direi professionale Gente che sa quello che fa Gente che lo sa fare bene Al di là di lui tu, Tutto il giro di persone Che stanno anche dietro a Marra Cazzo se sanno lavorare, eh Mixato da ad Dio Mixata veramente da ad Dio Suona veramente bene Dubbi Quelli che non ho più Ascoltando sto disco Cavolo Che, pensi pensi che, che, è successo? che cazzo sta succedendo qua like, Cavolo che poi suo fratello Ho visto dalla foto qui Non l'avevo mai visto è, è identico a lui Cioè è, è lui Cazzo sono uguali Tuo fratello ha tu due figli bellissimi Tu quando ti decidi? Amore, amore, ti importa, Porca Eva Se ti porto a fare un viaggio solo falsetto indimenticabile. Questa qui è veramente una pausa di riflessione che ti aiuta a capire l'artista, quello che ha dentro, quello che pensa. Cosa che con i soliti pezzi faccio questo, faccio quello. Fare non vuol dire cosa sei realmente, cosa vuoi fare. Lo dice anche lui, strano che per essere me stesso devo andare dove nessuno mi conosce. Perché comunque sei sfasato in questo mondo qua. Vi dico la verità, non è uno di quei pezzi che riascolterei, ma è uno di quei pezzi che ho, ho apprezzato ascoltare, ok? Sono due cose diverse. Nella musica c'è la canzone e la cantata. E un disco, dato che ti dà lo spazio di parlare, necessita anche un attimino di canzoni più introspettive. E niente, questo è. Andiamo avanti. Calcutta. Non mi piace tantissimo il suo genere, eh? Vediamo un po' che è sta roba Altra roba che mi piace un sacco Stavo notando prima Le durate Lui non si è basato sui 2 minuti e 10 Dell'ascolto medio dell'artista Ha detto chi se ne frega Guardate qua 4 minuti e 32 Cioè sono almeno 5 anni che non vedo una durata del genere 3.54 3.40 Da solo Non mi dispiace e tutti i ragazzi Eccola, venuti su so dritti. Minchia, ragà, fossi stato io al posto suo, sarebbe stato un problema. A tutti questi ragazzi, una Laurea. <sitrici> Riandiamo, a tutti questi ragazzi, una Laurea. una Laurea. Sicuro sarebbe andato così. Noi, 4 minuti e mezzo di noi. Sentiamo che cosa fa. Comunque la parlata mi mancava, eh, Marrakesh E che fumava le sigarette Era vecchia maniera Un nulo, ma sente tu questo Na na, na na Ma con le verde Tipo sempre, Nico, sicuro ce l'hai presente Avevi preso una cifra da un incidente Una sfiga, ma conveniente Non mi i lavori che abbiamo provato a fare Ma che duravano di più di due settimane È da sempre che pensi alle levare tende Scusate se non ho detto niente in questo pezzo ma mi sono completamente full immersion, mi sono totalmente perso in quello che stava dicendo Queste è un bastavano le briciole volume 2 secondo me, parte 2, bello, mamma mia quant'è ha passata anche lui raga Noi vogliamo quello che hanno gli altri, gli altri vogliono quello che Dobbiamo abbiamo noi, noi. gli altri, come tutti gli altri. Ah, bravo Fabrizio. Bra bravo, Fabrizio. Che figata di Skit. Alle voci femminili smetti di elodire. Non, non dico niente Ho, pa ho paura di, di, di vedere un dissing che non esiste qua E ah beh beh, beh Ok Scrivetemi nei commenti anche qual è il vostro pezzo preferito Cosa pensate dell'album Quale fit vi sarebbe piaciuto sentire Perché non lo chiedo mai ma potrebbe essere figo Sentire le, vo le vostre considerazioni Magari qualche accoppiata Secondo me vincente Che non è stata pensata Fatemi sapere qua sotto Porca Eva che cazzo di produzione che c'è qua sotto Questo è un disco pop totalmente Ma a parte due o tre pezzi Mamma mia Che è sta roba? Va bene Va bene Nemesis Fit Blanco Vediamo Speriamo non faccia solo il ritornello blanchito Sentirmi più responsabili mm. fuori sono pure commentarti mm. mi simisciolgo piango È di troppo come un sogno e non sogno Comunque il flow di marra è questo In tutti cazzo di pezzi No vabbè dico quando, quando vuole fare il flow marra Il flow Marra è questo qua <truple> <truple> I... di... <truple> I... I... I... I... Mamma mia che bella a questo punto penso non faccia la strofa, Blanco. Peccato. Oh, Madonna. Va bene, ci sta comunque che non faccia la strofa, dai. Se partiamo un droppino lì, ci stava, eh. Cazzo, siamo già arrivati alla fine del disco. Giusto per non fare 13, eh. Oh! A Oh! Oh! Oh! Oh! non la Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Oh! Finché non c'è il mare La brezza davanti casa oh. La mia gente è stremata certo. Oh, oh. Ti bro che sinfonia Era ne... Si è ripreso come il Pil greco Madonna Sono pronto Eh, eh anch'io sarei pronta A sentirne almeno altre 10 Di tracce così Putt. Tana Eva, questo è un cazzo di disco raga, ma cosa gli vuoi dire? Mamma mia, madonna, no no no, vinile, questo vinile, questo va immenso la tutta la vita, raga fatemi sapere qua sotto con un commento anche la vostra, io non voglio aggiungere altro perché... È un lavoro intoccabile. Fatevi... Siete molto più critici di me voi, lo so. Fatemi sapere qua sotto con un commento. Io non voglio dire niente di più di quello che ho già detto. Questo è un capolavoro fatto da professionisti. Basi della Madonna. Liriche della Madonna. Testi della Madonna. L'ha fatto Madonna sto disco. <ride> cioè... Dopo persona avevo paura. Sti cavoli. Ha tenuto su. Ha tenuto su. Marra super in forma malgrado il periodo. Capite perché... Anche il discorso di DMM volume 4 che poteva dare di più. Perché c'è modo di poter dare di più. Accidenti. Niente, voglio chiudere il video così. Non voglio dire assolutamente niente a riguardo. Mamma mia. Disco comprato assolutamente bravo marra bravo bravo marra king del rap si è tornato anche quest'anno raga un salutone un bacione ci vediamo penso penso non lo so tra domani e lunedì per sto portando come fare un master unicamente con i waves ok me lo sto studiando mi sto studiando il metodo migliore vi dirò che non sarà farina del mio sacco, perché sto guardando su Sulla Community Waves. Ok? I migliori consigli che possono dare loro. Perché meglio di loro, ragà, non, non li può dare nessuno. Però è tutto americano. Capisco che molti di voi magari non possano. Hanno dei limiti anche sul trovarli, sulla community, tutto il resto. Cerco le tecniche migliori che possono arrivare a, al tipo di pensiero che ho io di mastering, ok? Ho più o meno tutta un'idea. Penso che ve lo porterò entro domenica lunedì. Va bene? Un salutone, ragazzi, se non l'avete ancora fatto, guardate Palude che è un pezzo della Madonnissima di scala vi lascio il link qua sotto in descrizione e noi ci vediamo al prossimo video ascoltatevi questo disco che insegna tante belle cosine ok ciao, bacio